Questa è, è la pista, è perfetto, molto bello, perché c'è la Sicilia, civile, il Stato dritto, va bene? Sì. Dov'è qua? Il radio calabria. Prima Detti. India c'è il in Rome. Ah, col Terronan ti vogliamo. Allora, col prima, romano, <ride> Andiamo a dritto, tipo 2000, poi ti faccio io ventura a te. Vai Beh. downwind, capito? Ma ti lascio giù Carelli se vuoi. Sì. Capito? Flaps anche normale così, sì, capito? Vabbè, sì. left circuit, ok? Poi vediamo se noi vediamo, perché c'è la... C'è questa luce si vede però non si vede molto bene durante il giorno. Tu ne fatto è un però certo 60 referente della terra, capito? Tu arriverà perché è una lungo, qua qua. Tu arriva così e poi molto rapido, che va giù, sempre mezzo, capito? Arriveremo già configurati gear down. E eh, molto vedi come la così flacca? E così è normale. Sì, sì, Come la vogliamo? La full gear down e facciamo la via. La full gear down e outbreak max. Perché è la pista corsa. Okay. Il decoro lo facciamo normale. Tipo, Flapp, la no? Flapp, flappa 2, flappa 3? Si sta corta? Si, flappa 2? Flappa 2 e toga? Si, si Vai su, 2, Toga... su, magari... Sì, sì. Vai su, magari... Con um, mette mete clan trans 1500 e prima di andare a cominciare a dire a sinistra, C'è tutta vista senza caricare nulla qua? Se sì, vuoi va bene perché qua è qua eh, a vista. Facciamo vista che dici tu dove andiamo più si capiva più niente si sì, sì, sì, sì, sì. capiva ah. più niente ah. si capiva più niente certo ne soltanto la pista e diamo la 33 il non si è si il yeah. no, rival la uh, facciamo solo la pista facciamo poi sparichi gli strumenti 65, 150, 155, mi spingi quella. E poi la puoi spingere. Così. Sì, così. push. Ah, ok, va bene. Okay. Va bene, va bene così. Per me va bene. Dai, facciamo così. Bene, eh? Per me va bene così. Vogliamo andare? Decollo? Yes. checklist ci interessa, da Lasciamo la gear down, e lasciamo la... Flop, si, flap Sì, flap 2 o 1 magari di più sotto. Flavage, la materia magari 2, 180, 190, poco sotto ah, 200. Ok, okay. perché entriamo subito in downwind. Sì, sí, sí, sì, allora, take off. Vai. So guys that is okay. Su tiro, su tiro. Sì, va bene, prima te va bene. 2.000 va bene. E la virata quando vuoi te. Si, sì, si, sì, si, sì. no. Metrai in clan tasse adesso, vai. 1.50, e ci do una redaction a 1.580 Ok, vai. Speed al Star 3.000 piedi o 2.000? 2.000? Allora, 2.000 20. Ok, Relax one, o push the pull the speed. con il 180 ok vai sinistra bello, perché il lastre è tutto là, ok vai toglie il flat right here, ok va bene, meglio i back, scegli che abbiamo di nuovo meglio nel senso bear Capito? come flat back vector ah ok, okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Sono scenario anche noi. Mm. Con un pallone, anche noi. Qui tutto. Io posto. non voglio fare, fare errore adesso, perché non fai errore adesso, Fabio, dai. Eri tipo posto? No, dai, no, perché ah, sennò ah, facciamo io vol fare il giro, capito? Reggio, è vero? Dai, Fabio, resettare, resettare, dai, va a provare a ridargli la, la la line. Mettile in altitude, mettile in altitude. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Torna vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, guarda vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, va vai, vai, vai, vai, vai, vai, adesso, vai, 2000, 2.000 piedi va bene cominciamo a metterlo va bene okay. down. Vedi che la pista l'altra pista che è la piccola che è da uspita per noi vede sì. che cosa attraverso la, la beam field, ok va bene gear down gear down uh, speed 160 160 Zero on speed Flaps 2 già ci sono? Oh, sì, sì. Ok, uh, bene. Bene. non sono fatti. Allora, tu aggiungi 2 a 1000, no? 1800 piedi prima. 1000, eh, sì, 800, fino a 1000 più o meno. Quando tu vedi là, c'è che 30 secondi, time, quando si il threshold, 30 secondi, then start a the turn, ok. Va bene. Vai giù a 1000, 1000, rimane 1000. Rimane 1000 qua. Uh, uh, Flaps 3. Uh, Bravo, perché normalmente bisogna essere. Ah, uh, flaps full, no, ok. Perché bisogna essere fully configured before you start a turn, ok? Ok. Bravo, bravo. La speed, full flaps? full flaps. Uh, Manage la speed. Ok, flaps full. Manage the speed. Okay. Push. Okay. Uh, Push management. now. Push ah. now. Select speed uh, 135. <inaudible> allora, beam the threshold, we'll start oh, the timer. Yes.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 Okay. Continuiamo a scendere o? Che adesso può andare, perché non c'è sì, sì, una... Un là su terra adesso sono sei, 500 piedi, ok? Ok Dritto, dritto Va giù 500, va giù, va giù Poi quando gira l'ultima parte, scende al stesso momento, ok? Più o meno 700, 800 piedi al minuto, okay? ok? va giù a 500 piedi mm? Passiamo ah, tramway tra track Okay. A piano ok andiamo vediamo se va tutto ok va va come piano piano ok vai giù e vai giù è la pista dov'è la first slice vai là Qua sì il dash c'è la luce si sì, si, sì. vai giù vai giù vai pure a destra non, tro non chiude troppo sì, è sempre alto. Il tipico regno serve sempre alto, è sempre alto. Bravo. bravo. 50, 40, 40. Return, return, return, return, return, return. Ok, no auto-brake. No auto break. troppo stretto io, però va bene Prima volta a Reggio Calabria. Bravo. <ride> Reggio Calabria, tu sei calabrese, no? No. <ride> uh, Fabio, come fai adesso questa qua? Per no, non... devi rimanere lì adesso. No,